Pace e bene, cari amici, bentrovati! In questa seconda domenica del tempo ordinario incontriamo nuovamente la figura di Giovanni il Battista, impegnato nel rendere testimonianza a Gesù. Oggi vogliamo leggere questo testo con una chiave particolare, quasi mettendoci alla scuola del Battista per imparare da lui sul come dare testimonianza del Signore. In particolare, cogliamo tre punti. Il primo, Giovanni parla della sua esperienza personale di Gesù, cioè come egli lo abbia riconosciuto come Messia. Secondo punto, Giovanni annuncia ai giudei chi sia Gesù e che cosa egli sia venuto a fare, in modo che essi possano capire. Terzo, Giovanni è coinvolto esistenzialmente in ciò che annuncia, cercando di vivere ciò che dice. Vediamo un po'. Anzitutto, come primo punto, notiamo che Giovanni parla della sua esperienza personale di Gesù. Dice infatti, io ho visto scendere lo spirito come colomba su di lui, e colui che mi ha inviato a battezzare mi ha detto, l'uomo sul quale vedrai scendere lo spirito è colui che battezza in spirito santo. Ecco, Giovanni parte dall'esperienza personale che ha vissuto di Gesù, potremmo dire che da qui parte anche la vita cristiana. Benedetto XVI ci ha detto che all'origine dell'essere cristiani c'è l'incontro con il risorto e la conseguente adesione a lui. C'è dunque un'esperienza di Gesù vivo nella nostra vita. Come può avvenire questa esperienza, questo inizio nel cammino di conversione? Beh, in tanti modi, quasi quanti... Eh, tanti e diversi siamo ciascuno di noi, cioè Dio ci parla come noi possiamo capire. Per esempio una persona può far esperienza di Gesù vivo ehm, sperimentando la potenza della preghiera, magari in un momento difficile della sua vita, oppure eh, può accogliere Gesù grazie all'annuncio di un altro cristiano, oppure fare esperienza di lui in modo intenso durante una liturgia o un'adorazione eucaristica, oppure leggendo un testo di spiritualità che lo apre alla scoperta della vita interiore o meditando il Vangelo al quale dà la sua adesione. E mi viene in mente ad esempio una testimonianza bellissima di una donna che raccontava che anni fa era atea eh, e si trovava in ospedale a causa di una grave malattia di sua figlia che era credente. La figlia intubata, sofferente, chiese alla madre di leggerle qualcosa. La madre acconsentì e la figlia chiese che le venisse letta la passione di Gesù. La madre acconsentì, iniziò a leggerla, dopo un po' la figlia si addormentò, questa donna continuò a leggere il testo e testimoniò poi dicendo mia figlia si addormentava ma io mi risvegliavo, la mia fede si destava. Per dire può avvenire in tanti modi l'incontro con Gesù, di certo che quello è l'avvio e anche nel dare testimonianza è fondamentale averlo davanti agli occhi, come Gesù è entrato nella mia vita quando io ho fatto la mia esperienza di Lui. Inizio ovviamente di un cammino di relazione di fiducia con Lui che poi è chiamato ad approfondirsi. Secondo punto, Giovanni dice ai giudei chi sia Gesù e che cosa egli sia venuto a fare in modo che essi possano capire. Notiamo, Giovanni usa delle categorie, delle immagini che applica Gesù che erano molto chiare mh, per un uditore di quegli anni. Giovanni infatti dice che Gesù è innanzitutto il figlio di Dio, poi dice che è l'agnello di Dio, è colui venuto a togliere il peccato del mondo, è colui che battezza in Spirito Santo. Immagini forti, pensate, L'agnello di Dio, per dirvene due eh, dei vari echi veterotestamentari, l'agnello fa venire in mente la Pasqua, eh, il sangue dell'agnello sparso sugli stipiti delle porte che aveva fatto sì che l'angelo della morte passasse oltre ed era emblema di tutte le forme di liberazione quanti sacrifici di agnelli sia per la comunione sia di espiazione venivano celebrati al Tempio. Oppure pensate al servo eh, del Signore in Isaia, questo personaggio venuto a farsi carico mh, del peccato dei suoi fratelli ad espiarlo. Tra l'altro eh, se Giovanni Battista parlava in aramaico la parola agnello e servo è la medesima, talià Dunque, per chi ascoltava il Battista capiva che questo personaggio, questo Gesù che Giovanni indicava, era, beh, era qualcuno misterioso, un personaggio particolare, qualcuno venuto a farsi carico di tutto il male presente nel mondo e riconciliare con Dio. Qualcuno venuto a liberare profondamente l'uomo dalla sua schiavitù, e la più radicale è quella del peccato. Qualcuno venuto ad immergere nello Spirito Santo, quindi a immergere in Dio. Quindi Giovanni annuncia chi sia Gesù e che cosa egli sia venuto a fare. Qui c'è un altro punto preziosissimo per il nostro dare testimonianza, cioè... cioè eh, Partendo dall'esperienza personale che uno vive, ci sono dei momenti in cui siamo chiamati anche a dire chi sia Gesù e che cosa egli faccia, perché è così importante accoglierlo nella vita. Spesso si pensa che non serva, che così uno possa vivere benissimo senza, ma è importante aiutare a cogliere che solo lui è capace di riconciliarci con Dio di ottenerci il perdono da ogni peccato, di liberare i nostri cuori dalla schiavitù dell'egoismo, di darci la forza di amare, di comunicarci la sua vita eterna che ci rende vittoriosi persino sulla morte, di scoprire che in Lui quella pienezza d'amore, di pace che il cuore cerca. E a volte è anche importante mettersi in ascolto di ciò che profondamente cerca chi abbiamo davanti e aiutare le persone a riscoprire che ciò che più profondamente il loro cuore cerca è proprio in Cristo. Terzo e ultimo punto implicito nel testo di oggi, Giovanni Battista è coinvolto esistenzialmente in ciò che annuncia, cioè, cioè la sua vita è conforme alla parola che predica, senza scadere in sterili moralismi. Però una cosa è certa, se davvero incontriamo Cristo, se iniziamo a seguirlo, se iniziamo a pregare, a meditare la parola di Dio, ad incontrarlo vivo risorto nei sacramenti, la nostra vita cambia e diventa attrattiva. Cioè vedi Dio all'opera nel cuore eh, tuo e delle persone che davvero hanno accolto Gesù e c'è un cambiamento, un cambiamento in meglio. Eh, la bellezza di vedere una persona che sboccia, davvero nasce a vita nuova. Qual è la meraviglia? La meraviglia è che proprio attraverso parole, vita che cambia, le persone possono rendersi conto che davvero una persona ha incontrato e sta seguendo Gesù. Un po' volendo concludere con un'altra testimonianza, come si racconta in una casa di recupero di tossicodipendenti dove venne accolto un ragazzo che non soltanto riuscì ad uscire dalle sue dipendenze ma trattandosi anche di una casa cristiana fu così edificato dalla testimonianza degli operatori da aprirsi anche alla fede divenne cristiano e a sua volta operatore ed era così servizievole, affabile che edificava gli altri ragazzi accolti un giorno il sacerdote volle fare una riunione tutti insieme e parlava di Gesù. Uno dei ragazzi ospitati chiese al sacerdote Padre, ma questo Gesù del quale lei ci parla è buono almeno come Giovanni? Che bella questa domanda! Questo ragazzo chiese Ma questo Gesù è buono almeno come quella persona che io vedo quel Giovanni, quell'operatore? Ecco, questa è la testimonianza che da cristiani si è chiamati a dare, una testimonianza che parte dall'incontro con Gesù, una testimonianza di chi lo vive per primo, lo percepisce all'opera e coinvolto esistenzialmente la sua vita cambia e nell'annunciarlo aiuta a cogliere quanto sia importante e decisiva la sua presenza nella nostra vita. Vi auguro a tutti buon cammino e buona testimonianza, pace e bene.